Uh, ciao, grazie. Uh, primo freelance camp uh, che mi sono raccontato da un amico qualche mese fa e chiaramente uh, lo posso fare online perché sono da Berlino. Ciao, sono Alex um, e parliamo di uh, meeting che credo ovviamente, cominciamo bene, credo che sia l'argomento che preferiamo tutti, uh, ovvero quando abbiamo l'agenda la, vuota, il, no, non ho niente da fare la prossima settimana, quello che vorrei sono più meeting. Quello è la prima cosa che pensiamo immagino, anche soprattutto i freelancer eh, lo facciamo per questo um, ok, no non ero io così, anzi all'opposto, come idea se vi immaginate uh, il um, cliché della persona che può odiare maggiormente i meeting, uh, per me come cliché è uh, Dilbert uh, ovvero ingegnere programmatore uh, introverso e nerd e, beh, uh, Dilbert c'è ovvero sono programmatore uh, e ingegnere Uh, introverso di certo e nerd, sono, parleremo delle nerdate, ma uh, lo posso assicurare. E mi sono riuscito a passare tramite uh, varie esperienze e anche facendo di inizio virtù, da, dunque, come informazione, essendo ingegnere, le mie slide sono di altissima tecnologia. So, sono riuscito a passare da uh, odiare uh, i meeting, tutti i meeting, i meeting sono il male, sono l'equivalente di uh, Ebola e il Covid uh, messo assieme, e negli anni ho visto la terra promessa, ho visto l'illuminazione e sono arrivato a uh, pensare che semplicemente odio i meeting fatti male. Yay! Questa era la buona notizia, la cattiva notizia è che la maggior parte dei meeting sono fatti male, in quanto la maggior parte sono orribili. Uh, ora, come la mia idea, in questi abbondanti credo sette minuti che mi rimangono, uh, è di spiegare uh, come ci sono arrivato, quindi convincervi che è possibile... Uh, apprezzare alcuni meeting e poi un, un paio di uh, dritte su cosa funziona per quello. Dunque, per prima, prima di tutto, l'altra cosa che probabilmente Dilbert non fa è che uh, co coorganizza una serie di eventi, uh, co-creare nel nella mia bolla, nella mia bolla uh, tra cui per anni mi sono occupato di uh, modalità alternative di relazioni, uh, parola chiave, poi amore, cose del genere. E uh, viene fuori, stranamente, che uh, se, si vogliono, se si vuol fare qualcosa con altre persone, uh, tocca incontrarle. Uh, me ne sono reso conto dopo un po'. E se si vuole imparare da altre persone, tocca incontrarle. E se vogliamo insegnare ad altre persone, ancora tocca incontrarle. Quindi a un certo punto dici, vabbè, ok, allora i miti sono necessari. Bene, primo blocco, uh, anche se non ti piacessero, sono necessari. Però resta un po' del fatto che, vabbè, ok, Uh, la, la medicina è cattiva però sto dicendo che invece alcuni miti mi piacciono, nel senso mi organizzo vari e quando sono fatti bene mi piacciono, quando sono fatti male cerco di evitarli uh, quindi comunque da ingegnere se sono necessari è un problema da risolvere ora, quello che uh, mi sono reso conto un po' come un momento di illuminazione e come tutte le illuminazioni ve le provo a passare e se ci siete già arrivati sarete mm -hmm. oppure incomprensibile. Uh, per prima cosa mi sono reso conto che incontrare persone può essere piacevole. Ora, capisco che la maggior parte delle persone è normale, io da introverso ci ho messo un po'. Insomma, incontriamo amici, andiamo a feste, andiamo a eventi, andiamo a festival, andiamo a conference, anche pure online in cui ci guardiamo le sette schermate uh, di persone. Quindi incontrare persone può essere piacevole. In un meeting incontriamo persone in qualche modo. Quindi mh, potrebbe funzionare, no? E uh, cosa numero due... Uh, risolvere problemi con altre persone e discutere con persone intelligenti cercando di risolvere di fare cose assieme uh, è divertente, è piacevole uh, è il business model dell'escape room è anche il uh, insomma io tra gli eventi in cui partecipo uh, sono quelli stile Burning Man in cui decidiamo di andare nel deserto Uh, in Europa in questo caso, eh, senza niente mettiamo su una, una specie di villaggio e quindi tocca farlo star su e sopravvivere, perché non c'è acqua, non c'è elettricità. E quindi mh, questo è possibile. E come ho trovato? Bene, facendo, dicevo, mi occupavo di relazioni e delle... come scegliere la propria relazione in modalità relazionali, e ho cominciato a organizzare una cosa che a suo tempo chiamavamo il ricettario relazionale, ovvero trovare ricette per far funzionare le relazioni. Si è evoluto in Relationship Cookbook e poi alla fine in Cookbook, perché ormai parliamo di come, come far funzionare la vita. Gli ultimi due eventi erano um, uh, rituali personali e finanze, quindi insomma non proprio relazionali, a me, la mia relazione con le finanze. E pian piano, mh, prova, copia, eccetera, ho trovato alcuni modi. Quindi, uh, da come lo vedo io, il Cookbook ha quattro uh, strumenti principali per farlo funzionare, e mi sono reso conto che quando non ci sono più o meno i meeting, peggiorano peggiorano peggiorano. Quando tutti non ci sono, i meeting è orrendo. Quindi li chiamo i quattro cavalieri della miticalisse, ovvero le quattro cose che distruggono un meeting. E adesso credo di avere quattro minuti, provo eh, senza mangiarmi troppo le parole a raccontarli rapidamente, e dare qualche strumento, così vado a casa, eh, sono mi faccio i minuti che ti restano. Mattina tre? Beh, sì. Tre, benissimo, ancora peggio. Uh, sì, perché ho cominciato. Benissimo, allora. Yes! Uh, primo cavaliere della mitica Il cavaliere delle, degli eventi che si espandono al uh, Tutti siamo stati a un mito in cui due persone si accaparano e bla bla bla bla bla, vanno avanti e tutti gli altri tipo, non ne posso più. Il problema è che gli altri sono separati nella propria testa e uh, non abbiamo modo di comunicare con gli altri e i due che si accaparano bla bla bla bla bla bla. bla. Allora, ehm, um, questo, secondo me, è una cosa mortale. In quasi qualunque meeting, io propongo una cosa che in italiano non ho trovato, lo chiamiamo il time boxing. Credo il tempo in scatolato non funziona, però vabbè. Eh, vivo a Berlino, quindi tendo a parlare un po' in taglionito e ho eh, La maggior parte dei meeting eh, interessanti, come adesso: tipo io ho otto minuti, ehm, c'è un tempo limitato eh, per parlare. Eh, in quelli che organizzo io è a scalare. Quindi, per esempio, 9, 5, 3 e 2. E alla fine di ogni blocco si chiede al gruppo vogliamo continuare o no? Quindi se due persone sono gasatissime e nessun altro vuole, eh, passiamo oltre. I sistemi per votare sia di persona che online li usiamo molto eh, avanzati. Sì, voglio continuare. No, non voglio continuare. Due si eliminano, alla fine conti quelli che restano. Eh, questo aiuta moltissimo e toglierlo è un macello e se proprio serve alla fine si può votare qualcosa. Seconda carriera della mitica Lisse non me ne importa niente di quello che si sta parlando. A me capita per lavoro che tocca andare a un meeting, buono, pagano. Altre volte però andiamo e l'argomento è un po' vago e crediamo che ah, si parlava di questa cosa qui e dopo due ore circa dicono, bene, negli ultimi quattro minuti ora parliamo di questa cosa importantissima e tu sei lì. O ancora peggio a dire, bene, uh, ne parliamo la prossima volta, ok, cosa ci, ora mi ridate le mie due ore precedenti. Quindi avere un una ordine del giorno chiaro oppure ci sono modi per scegliere al volo, uh, di sotto lo facciamo nei miei eventi perché sono stile anarchico in conference, ma non in questo caso. Terzo cavaliere della mythicalis per me, il parlarsi sopra ovvero uh, tutti parlano addosso, oppure c'è il capetto che parla più di tutti, uh, oppure le persone che hanno cosa da dire non riescono a parlare, io propongo sistemi di moderazione. Online, Zoom aiuta, di persona io l'ho ciuffato principalmente da uh, Occupy Wall Street, che dice qualcosa sulla mia attitudine. Ci uh, sono modi uh, dal basso, con tutto il gruppo, o anche dall'alto facendo il liderino, per far sì che in qualche modo tu siano inclusi. Quarto cavaliere al volissimo, e questo è l'unico in cui non ho strumenti specifici, ma solo una linea guida personale, il parlare d'aria. Uh, ora, a alcune persone può piacere parlare di massimo. sistemi. Una proroga di un minuto, Alessandro. Però, no, avevo cioè, 10 secondi ce la dovrei fare. Uh, parlare di massimo può essere divertente, uh, non per me, non in un meeting di 40 minuti o di un'ora. Quindi trovare un modo di mantenere le cose concrete, personali, esperienze personali e quindi, molto rapidamente questi erano i quattro cavalieri dunque chiaramente essendo ingegneria informatica avendo fatto il webmaster in passato il mio sito è under construction quindi se vi interessa qualcosa potete mandare una, una domanda a joinacupu.com che in questo momento è vuotino cioè il wordpress vuoto oppure al vecchio sito che parla principalmente di relazioni e c'è anche però il modo di tenere un po, po' e la guida su come farlo online negli ultimi quattro mesi ne ho fatto un sacco funziona ed è divertente, cioè, è divertente incontrare persone e può funzionare, quindi nel complesso un meeting può essere divertente, prometto, mh, avete la mia parola, ma mh, quindi l'idea è che se non funziona eh, è un problema da risolvere.